Ragazzi, facciamo una storia su Sims, Craft, Instagram. Tar allora, praticamente adesso io devo dire che uh, faremo un una banca. Dovete sapere questo oggi alla scuola. Ah, sc una banca? Sì, sì, sì, sì, davvero. Sì. Quindi dobbiamo ma... dirlo su Craft, Instagram. Allora, <coughs> <Sei ride> state dietro di me perché vi, vi dovete vedere. Quindi capito perché io sto inquadrando voi. Anche voi. Ma dopo allora, ci arrestano. Stai zitto, no, non, non è vero. Io, è sono, io sono bravo. Ciao, allora, so, ragazzi. Oggi sapete cosa faremo? Faremo la storia faremo remo una banca bellissima. S -s -s -s -s -s -s -s. Io lo centro. Eh, guadagneremo un sacco di soldi. Ok, perfetto. Il mio personaggio è ottimo perché praticamente sono troppo una biccia, insomma, è un, una cosa no, un cose. po' Dù, scusa. Andiamo a scuola perché dobbiamo imparare Andiamo. le cose. Forza, forza, venite insieme a me e vi porto io a scuola, ragazzi, perché voi ovviamente non Do sapete non... niente. Dov'è la scuola? No, no, non si è capito niente di ciò che hai detto Ripeti un attimo Ho detto che la scuola fa schifo e fa paura Sì, è esatto Però dovete sapere che senza scuola Noi non possiamo lavorare così a caccia cioè Cosa lavoriamo se no? Facciamo i, uh... Lavoriamo alla craft chea. Eh, eh, esatto, eh, come il tuo lavoro, no? Sì, però insomma io con la craft chea Mi sono potuto comprare solo un iPhone E poi basta, cioè nel senso Beh, un iPhone Vorrei guadagnare Ma... tantissimo Ho capito, non è proprio l'ultimo modello Poi peraltro è perché l'XS Mass... Ma, Ma Mass... Sì, sì, sì, sì, sì, <ride> sì va bene Insomma ma è molto Anzi, il craft phone in realtà <ride> dovrebbe essere Insomma, forza, venite Questa è la scuola, ragazzi Molto bella, devo dire, questa scuola Ah, Mi questo a bordo, Eh, questa schifezza qua Ma stai scherzando? È orribile Scusa. Ma cosa? Ma stai... No, no, no, cioè... no, gli occhi! Gli io... occhi! No, no, sto morendo... Ma cosa ti è caduto? Scusa, il cuore Cos'è? Cos la... No, sono... Il cuore Sono i miei occhi Eh, oh, no, yeah. un po' tanti questi... Allora stai urlando però, stupido imbecile. Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere, hai capito? Chiaro! Hai sì! Mannaggia sì, te, sì, che sì, ti sì, devo sì. fare da babysitter, cioè davvero. Vabbè, entriamo dentro la scuola. Forza, venite. Amici. Andiamo, andiamo. Allora. Eh... Ah, ok, non mi si sa, non si apriva la, la porta, come si permettono Eh sì, pure a me eh, Amici, sì. io non voglio entrare, mi fa paura, brutti forza. ricordi Ma no, dai, vieni, nonno Dai, no. vabbè, hai no. brutti ricordi lo so, ora sarà però diverso, quindi forza, vieni con me, insomma, andiamo Non vieni mi piace te. Vabbè, non ti piace, non è un poco importante questo, perché dobbiamo guadagnare Allora, uh, dobbiamo andare alla prima ora, ok? Quindi va io... bene, va bene, dov'è? Mi sa che io eh, e Gabri... No, no, no, no, no, no, no io, no, io vado in bagno, no, no, no, ciao Dov'è che... il bagno? Vabbè, vabbè, senti, Allora, forza, vieni, Gabri, andiamo uh, Dov'è la classe? È da questa parte, è questa? forse qua sì esatto proprio questa perfetto bene bene bene bene. L'importante adesso è, è, è cercare Allora prima di tutto chiudiamo la porta perché sennò poi dopo magari arriva il professore Sì sì meglio meglio Poi mettiamoci all'ultimo banco perché per carità mica stiamo chissà Anche dove Anche se però ci può vedere lo stesso però vabbè Sì ma poi hai notato che ci siamo solo noi qua dentro Mi sembra strana sì, questa cosa Sì infatti oh. ecco Oh buongiorno ragazzi Ma questo che c'è cioè, oh. è, è un deficiente cioè... Ma infatti oh, ma cosa sì, sta sì. facendo e Perché c'è dagli ultimi banchi venite qua subito Va bene, ve, forza. Prima, prima che si incavoli, eh, salve ma signor no. ah! Questo va bene. Ma, ha no. No, ma vieni, cosa vieni, fa? Vieni, vieni vieni, vieni, guarda, che questo qua è pazzo. Gabri, eh, fidati, ah. è pazzo. All eh, signor sì, oh! Allora, signor. allora Punis è presente. Allora, poi Gabri. Presente. Eh, eh, po ma, ma siete solo in due. Eh, eh sì. a quanto pare eh, non lo so. Sticosi qua, sti due qua. Sono ah, persone, eh? Comunque, ma ti sta picchiando? Eh. Mamma mia, che mh. schifo. Allora, comunque, oggi vi voglio insegnare qualcosa di prezioso che vi servirà nella vita. Avete ah, capito? Bello, ci dica, ci dica. A noi ah, siamo tutti bene. Allora, oggi vi spiegherò il funzionamento dei cuori, ok? S ok, ma prendi, se urla. Un se, se, se, guardi, che se urla, mi innervosisco. Eh. Cerchi di parlare un po' più basso, perché, se no, poi dopo Duni si innervosisce un po'. Eh, no, no, hai ragione. E mi è partito Allora Guardi Questo è un cuore Guarda com'è molto bello sto allora. urlando Non sto oh! Sto urlando oh! Oh! Oh! Oh! Ma è morto No vabbè io, io... Ah! Questi professori Io li detesto Li detesto Ma infatti Non devono reagire con me Sai non devono Non devono Perché se reagiscono Basta ah, con tutto Non ne passo più ah, Stacchiamo Stacchiamo Basta Uh, pessimo, ovviamente non, non, non fatelo. Non faccio. Cioè, nel senso non, non facciamolo più. E non, non, da delinquenti questa cosa non si fa. Non si fa assolutamente è brutto quello che abbiamo fatto. Aspetta, che devo dire. Faccio una storia. <ride> perché c'è una. Allora, ragazzi, <ride> ragazzi c'è una storia che sta volando qua. Mi sembra proprio strano. E comunque, guardate un attimo. Uh, noi siamo qua a scuola adesso. E fra poco attueremo il nostro piano. C'è una lavagna anche qua. Che deficienza! <ride> Ok, bene, perfetto. Ho fatto la storia su Craft Stagram. Adesso siamo più, siamo più pronti. Adesso, Gabri. Vediamo, dovrebbe essere. Ah, no nonno, no. ciao. No, no. ciao. Sei, sei pronto per fare oh, la prossima paura. ora? No, no, no. Lo no. so, tranquillo, tranquillo, lo so. È eh, prossima avuto... ora. Eh, c'è cioè un'altra ora, perlomeno. Io meno. ho un'altra lezione, Ma... però. O ok, però tu hai una lavagna al posto del busto. Comunque. <ride> Ma cosa? Ah, sì. sì. <ride> È un po' preoccupante come cosa. Molto bene. bene. <ride> ok, bene, almeno te la sei tolta. Va bene, allora tu vai alla prossima ora. E noi... oh, vado, vado. Ciao, ciao. Ho paura, Dunis, ho paura. Eh, Dunis, proprio così. Eh, lo so che hai paura, però. Guarda, non ti devi preoccupare, dato che. Ah, no, qua ci mi sa che ci interrogano pure. No, Dai, no, no, no, no. Ma guarda questa sedia è bruttissima. Eh, hai ragione, forza. Vieni con me, nonno tranquilla. Quella è la sedia dei professori, mi sa. <ride> allora. Mi sa qua. Ma no, allora è sbagliata questa classe. Ma dove dobbiamo andare, scusami? Allora, rubiamo, di no, una, sedia. rubiamo Vabbè, una sedia. Rubiamo di una sedia. Esatto, tu userai questa sedia qua perché è brutta, esatto. orribile. Ok, è da vecchio, ecco. quindi uh, userò questa. Uh, senti, ti, ti sposti, brutto bast bastusti. Ok, <ride> Ma scusa. Persetto. Uh, ammetti okay. di qua da, davanti perché dovrebbe arrivare fra poco il professore. Oddio, chissà che cosa oh, no. fatto. Eh, ma ho farà? Paura, ho paura, aiuto. Ma tranquillo, sarà sicuramente un bravo professore. Guarda che dietro la schiena comunque è il cuore. Non so come ti, ci sia finito ma... là dietro. Cioè, un nel senso, no, no, aspetta che ti, ti colpisco cuore. magari così ti scegli. Aia, aia, fai male. Ok, funziona. Ti è sceso il cuore? Eh? No, non mi è sceso il cuore. Ma, mi sembra strano. Eh, no, oddio. Buongiorno. Buongiorno. Che uh, cosa. Oh, Scusa, ma, scusa un attimo, no, it, no, mi scusi, eh, no, non parli mai più. Allora, um, sì, sì, stia zitto, non parli mai più. Allora, no, no. Dovi, vieni un attimo qua. Sì, eh, ci aspetti un attimo, ci aspetti un attimo. Eh, dobbiamo, devo andare in bagno. Oh, eh, eh, no, no, no. Oddio, di! Scusami, signore, non lo faccia mai più. Perché le ho detto, non lo deve mai più fare. Prima ed ultima volta che glielo ripeto, prima ed ultima volta. Stia zitto, tolga quella voce di M. Che si ritrova. Si schiarisca la voce. Allora, stavo dicendo: No, quello là. Non sta bene. No, eh. prima di tutto non sta bene. Poi quello la devi sapere che è il dottore pazzo Quella che mi sembra dall'isola. Sì, è proprio il lui. Dottore, ma te sei impazzito? Si, si è cercato di travestire, tipo. Aspetta, quello. guardiamo. Guardalo là, si è messo tipo gli Oddio, occhiali, non lo so hai che... Hai ragione! Eh, allora, dobbiamo cercare di stare attenti perché questo qua chissà cosa vuole, però dobbiamo assecondarlo in questo momento, dobbiamo far finta che non, eh non ne sì. abbiamo capito, perché sennò profilo poi dopo... Basso. Esatto, dobbiamo cercare di avere un profilo basso, soprattutto tu devi alzare il tono perché il, il profilo okay. basso ok, ma il tono alto però, eh, mi raccomando. Buongiorno! Allora... Buongiorno! Buongiorno, mi ha chiesto di sposarti, che schifo! Che schifo! Mi dica un non attimo, uh, ci dica, qual è la lezione di oggi? Eh, questa è la lezione di chimica Però si è scherita la chimica. voce, devo dire si Ma infatti, molto assurdo bene, Molto meglio adesso, ok, quindi la lezione di, di chimica Ok, che cosa ci insegnano noi e adesso? Eh, ci Ah, io devo fare l'appello ora Ok, ci faccio ah, l'appello eh. Aspetta che faccio una storia su Instagram ma Ah, questo qua è proprio eh, un Eh, non, non, non può usare il telefono. Oh, mi scusi, mi scusi. Beh, sai, io sono un craft influencer. Proprio basso, proprio basso. Mi Hai detto te. Ok, va bene, d'accordo, ci dica un attimo cosa, cosa vuole. Cioè, nel senso, l'appello sì, ci dica l'appello. Sì, Dunis, c'è. c'è. Sì, nonno, c'è. Ok, ha rotto un computer, però. È deficiente, comunque. lei. È un eh. vandalo, ma lei è un vandalo. Eh, io rompo tutto No! E Santa Maria, ha rotto davvero tu, cempa. Si è nervosito un pochino Vabbè, è, è normale la rabbia, è giusto che si arrabbia a volte Ci dica cosa dobbiamo fare oggi Ci Siamo presenti tutti e due, no? Eh potete andarvene. Ciao ciao via Ma stava ma... orlando comunque io le lo sto dicendo e Ma lei sta mi sa orlando... che c'è un po' di problemi sto professore stava orlando signore e comunque si sì, ha un po' di problemi eh, è, un, è un po' troppi forse che non è... Ricordiamolo non è un professore Il dottore pazzo che ci sta perseguendo ma cosa vuole <ride> Infatti non sa fare il professore si vede Ma si sì, allora senti adesso dobbiamo Attuare il nostro piano segreto Ah, eccola qua oh, la stanza dei sei? server. Cos'è? sì, sì, sì. Oddio, sì. è magic, bellissimo. Sì, sì, sì, adesso adesso eh, nonno, tu dato che sei un perfetto coso eh, informatico, farai un craft form. Eh, era roba, so, ma appena muovere il mouse, ma, ma va bene, okay, No, tu sei bravo, sì. Hai lavorato pure al craft BI alla CIA, alla, CIA, alla CIA. Sì, ah, sì Io io ti ah. faccio No, please Ah, gli occhi no, no. Eh, gli occhi ti sono caduti di nuovo comunque Devi stare attento un attimo agli occhi perché Sono un po' vecchi questi occhi, un po' Marci Se non voglio Ti cadono ruggini. tutti quanti mannaggia. No brevi, Sto morendo Sono un vecchio Per favore Per favore Eh Allora Forza hacker la C Adesso è la Va bene Banca Allora Oh Ho spaccato il computer Sì ma dai Ma sei deficiente Mettiti il computer qua L'ho rotto Eh Vabbè Adesso faccio la craft storia Ah, Ragazzi Guarda Devo fare però il personaggio Ragazzi Stiamo hackerando Il server Della, della banca Guardate il nonno Che sta hackerando Iiii siamo proprio due pe, per per siamo, siamo proprio influencer nati mm, Sei molto bene Ok, perfetto, perfetto, dimmi un po' Nonno, come... Oh, sì, sto sì. finendo, sto oh, finendo ah, ah, ah, Bene, hai pure un computer mia, comunque nel sedere è tryhard addirittura. Porca puzza, hai ah, un computer comunque nel, nel sedere, cioè, io te lo sto dicendo, eh. No. E poi dopo, nel Scusi? Sì, sì, sì, scusi perché. <ride> Vabbè, insomma, ci stai riuscendo? Oh, mi sa È... che ho finito! Guarda, hai finito! Oh, bene! Ah. Cosa? Eh, C'ha scritto 10 euro. Ma come 10 euro? Ma, Ma stai scherzando? Cioè, eh, ma qua, oh, quasi... senti non so, non so usare il computer. Va bene, sta cosa è tra loro. Cacca miseria. Aspetta, no. che faccio allora, ragazzi, abbiamo hackerato la banca, però purtroppo è successo un po' un casino. Semplicemente. Sì. Uh, non cosa riusciti. succede eh. qua dentro? Esca un attimo. Che non devo ancora finire. Mannaggia. Eh, lei. è un poliziotto, quello. Dai, zitto. Posso... Non è vero. Ah, ah, è... Ah, e poi ti ho detto di toglierti il computer da, da, da dietro. Mannaggia te. Non c'ho nessun computer. Ok. Non ok, bene. Allora, stavo dicendo uh, Ragazzi, abbiamo hackerato Oh, porca miseria! Uh, siamo, siamo ricchi! Cioè, nel senso, guardate Aprivi abbiamo... la porta! Abbiamo Un milione di influenze, uh. abbiamo un milione di persone Di, di spettatori, ragazze Un oh no, milione! Sì, sì, sì, esatto. sì Ma porca, uh, mi sa che questa cosa... è un cosa... poliziotto là fuori Mi sa esatto. che dobbiamo aprirgli comunque Ma, da, ma davvero, quando l'hai visto, scusami? Adesso Che cosa succede qui? Ah salve Io non lo conosco, io non lo conosco Questo qua non lo conosco Questo, Cioè proprio boh. Infatti non lo conosco, cioè è stato lui che ha No ma ha fatto tutto lui Ho visto modo, le cioè. vostre craft storie Sì esatto, infatti ha visto che è stato lui a fare le cose, giusto? Cioè l'ha visto chiaramente no, no, ha fatto tutto lui, io lo centro, io non l'ho fatto nulla, ok? L Ho fatto nulla Eh, eh, eh, eh giusto? Cosa... Signore? Tutte e due colpevoli Ah no no no eh, colpevoli no, no, no, no. mi sembra un po' esagerato guardi colpevoli non penso Le proprio Li mettete 10 euro lì Uccidilo Ok no no no cosa uccidere? sei pazzo sei... Poi ti ho detto di parlare forte nonno deficiente Ti ho quante volte Scusa? devo ripetere di parlare forte Quante ah, yeah, yeah. volte devo ripetere perdo gli occhi. Perdo gli di parlare perdo... forte Perdo gli occhi Ok, mi scusi signor uh, Coso, gli ho detto di, di rimettere i soldi dentro dove stava, perché ha proprio ragione, guardi che è stato lei, eh, cioè nel senso è stato lui che mi ha detto non di Non è farlo. vero, cioè, ha fatto tutto lui, io non ho fatto nulla. No, l'ha visto dalla craft story, l'ha pure inquadrato, cioè nel senso, adesso vai dentro e rimetti i 10 euro, forza! Rimettete Va bene, subito! Rimetto. Se no, cosa succede? Ci dica un po'. Eh, ho Andate computer. via in carcere, se no. Ah, no, no, no. Rimetti, rimetti, rimetti le cose. Non forza. Veloce. Non messo il computer. Ma sei. Ma non importa, schermo. rimettilo da qua. Fai. Ah, alle le cose. Muoviti. Vabbè, va bene. Do calcio. Lo tiro, <ride> lo sfondo. Ok. Fatto. Fa no, ce l'hai di nuovo so dentro di te. No. <ride> Mannaggia. <ride> ce l'hai di nuovo dentro, te l'ho detto. Ce l'hai di nuovo dentro. <ride> Mannaggia, più. sta roba. Ok, l'ha fatto. Ho rimesso tutto dentro. Va, tutto a posto. Ma va bene, bravi con interessi di due centesimi addirittura. Quindi uh, siamo contenti, esatto. giusto? Sì. sì. Bene, bene. Allora la ringrazio per non aver preso provvedimenti. E ci vediamo. Oh nonno, stavamo rischiando di morire. Te, Beh, sei, mi... un matto. Te no, sei un matto. sei un No, no, no, non lo facciamo mai più. Aspetta, sì. devo fare la storia. La craft storia, forza. Vieni con me, però. Vieni con me, perché praticamente. Ho ti ho occhiali. Okay. Ma che stai dicendo? Gli occhiali stupidi, ignoranti. Allora adesso, adesso faccio la craft storia, eh. Allora ragazzi purtroppo è successo un casino il, il, il, il poliziotto stava per arrestarci è stato un po' un casino però siamo contenti vi ringraziamo, muah, grazie Mori per, per tutti i, i, i like <ride> che ci state mettendo, per tutti i commenti le cose, siete milioni di milioni stiamo diventando famosi. ah in realtà siamo già famosi, siamo superstar holy you superstar miss me oh. e niente ci vediamo alla prossima, prossima storia, craft storia ciao, ciao. Ciao, ciao.